questo nuovo video oggi siamo qua per un nuovo video um, e oggi sarà un video um, update chiamiamolo così un video aggiornamento siccome um, praticamente a ottobre avevo pubblicato il video del fatto che lascio il Canada e da allora non ne ho più parlato um, quindi ho ricevuto un po' di messaggi della gente che mi chiede ma quando ti trasferisci sei già in Italia sei già là sei già su so? allora Prima cosa, finché vedete questo background sono ancora in Canada, sempre comunque, perché questo mobile purtroppo non posso portarmelo dietro, per quanto mi piacerebbe portarmelo dietro, non posso. Quindi finché vedrete questo background sono sempre in Canada, sono sempre in Canada. Uh, quindi voglio fare questo video non troppo lungo, non troppo chissà che, Um, per appunto aggiornarvi su alcune cose, uh, dirvi effettivamente se mi trasferisco, uh, se non mi trasferisco, perché mi trasferisco, perché non mi trasferisco insomma tutte queste cose um, perché sì, mh, capisco che uh, <ride> avevo sganciato una bomba a ottobre perché tutti quel video forse tipo ha più visualizzazioni del mio matrimonio, quindi ho già detto tutto perché alla gente piace farsi cazzi voi, <ride> vabbè. Um, da allora appunto non gli ho più parlato ma perché eh, in quel periodo avevo voglia di parlare di questa cosa di dirlo con largo anticipo invece di arrivare tipo ma raga mi sono trasferita poi magari ricevere lo solito domande oddio perché oh my god quindi avevo voluto fare questo, quel video eh, per questo se non l'avete visto se non sapete ancora che voglio lasciare il Canada vi lascerò il link qua sopra um, quindi di cosa volevo parlare oggi? volevo parlare del fatto che c'è un piccolo aggiornamento allora, io in quel video non parlavo di quando mi sarei trasferita, però avevo forse risposto dei commenti eh, dove dicevo che mi sarei trasferita in estate eh, per una sola ragione. Eh, qua in Canada i contratti d'affitto eh, vanno da luglio, quindi dal primo di luglio fino al primo di luglio dell'anno dopo, tendono a fare dei contratti di un anno, non sempre, cioè ci sono anche alcuni... Eh, padroni di casa che decidono di darti questo grande piacere di farti un contratto di meno mesi, però solitamente se venite in Canada sappiate che tendono a fare un contratto di un anno, poi giustamente tu se non stai un anno, tipo per esempio capita agli studenti in Erasmus che magari non stanno un anno, puoi subaffittare il posto, quindi principalmente trovi tu la gente che prende il tuo posto nell'appartamento, loro si occupano di pagare l'affitto, parli col padroni di casa e e noi questo luglio uh, 2020 facciamo due anni che siamo qua a Montreal siamo sempre nello stesso appartamento um, quindi diciamo che um, il, il, il, come si dice, il piano era di trasferirsi tipo verso luglio appunto perché avevamo il contratto d'affitto fino ad allora uh, però c'è stato un piccolo cambiamento perché la vita uh, cioè tu puoi programmare la tua vita come cacchio te pare, ci saranno sempre delle cose che arriveranno in mezzo uh, ovviamente non è una cosa negativa, è una cosa molto molto positiva uh, ovvero... Io ho fatto un video a riguardo sul fatto del, del lavoro qua in Canada e sul fatto uh, cioè, di che lavoro faccio e bla bla bla bla bla lì spiegavo un po' um, che non ho avuto le stesse uh, opportunità dei canadesi mettiamola così in ambito traduzione in ambito traduzione parlo sempre di esperienza personale prima che qualcuno mi dica no guarda che io sono in Canada e faccio il presidente uh, quindi sì insomma cioè, queste sono esperienze personali Um, e parlavo appunto della mia delusione in fatto di uh, lavoratrice in Canada, nonostante io abbia la magistrale fatta in Canada, quindi come i canadesi, um, non ho mai avuto l'opportunità che volevo di lavoro. Per carità io sono dieci mesi che sono nella mia, nella mia azienda, ho avuto un lavoro negli ultimi dieci mesi non mi sono, cioè non mi lamento, nel senso che comunque mi ero spostata da un lavoro del cazzo a questo lavoro che era comunque, è, è comunque un'agenzia di traduzione, eh, però giustamente non avevo la posizione che desideravo, ecco. Quindi avevo accettato quel lavoro semplicemente perché era una posizione più o meno vicina a quello che volevo fare, ecco. Eh, quello che è successo è stato che a gennaio il mio capo mi ha chiamata nel suo ufficio per farmi la evaluazione, consiglio, sì, la valutazione, la valutazione del, dell'anno intero di come sono andata, come è andato il mio lavoro, cosa ne pensano i miei colleghi di me, bla, bla bla io principalmente lavoravo da sola, io avevo il mio posto era praticamente il posto da sola, nessuno si impicciava nel, nelle, nelle mie cose, uh, l'unica che sapeva fare, quello che facevo io, era il mio capo e basta, uh, quindi principalmente io ero da sola, lavoravo nel mio ufficio da sola, fuori un alone, bellissimo. Perché chiudevo la porta dell'ufficio, mettevo musica a palle ciao a tutti. No, non è, vero. non è vero. Però ascoltavo la musica perché ci, ci lasciano fare cioè, quello che vogliamo. Finché siamo al computer, non dobbiamo parlare al telefono, possiamo fare i cazzi nostri. Cioè, cazzi nostri nel senso che possiamo ascoltare musica mentre lavoriamo, ecco. Um, poi il mio cavo infine, mi ha detto che è andato tutto bene molto felice del mio rendimento ho fatto un buon lavoro a un certo punto mi hanno smollato il doppio del lavoro perché un tizio se n'è andato quindi mi hanno dato il doppio lavoro al che mi sono incazzata parecchio perché uh, avevo accettato per carità di Dio però uh, non era cambiato niente a livello salariale nonostante io facessi il lavoro di due persone però sempre esperienza comunque io in questo lavoro mi trovo bene mi sono sempre trovata bene tranne qualche lamentela, vabbè, eh, però um, la mia capa è una persona meravigliosa, ho dei colleghi comunque molto carini, eh, sono tutti orcafolli quindi dovete capire che quasi non esiste il rapporto, cioè esiste il rapporto tra colleghi ma nel senso abbiamo mezz'ora di pausa a pranzo e mangiamo tutti a ori diverse, cioè che rapporto vuoi fare, cioè sono tutti là col naso nel computer. Ehm... Um, quindi diciamo che, vabbè, per arrivare al punto, perché sto blaterando a caso, totalmente a caso, la mia capa ha deciso di dare una promozione. <ride> sì, eh, sì, io, lei aveva detto, ha fatto un buonissimo lavoro, però ti vedo sofferente, uh, ogni tanto vedo che quelle giornate un po' lentine passano lente, uh, ti vedo un po' così, uh, quindi diciamo che si è accorta un po' del mio status, dell'animo non so come dire invento parole un po' come, Mar come, come Marco di Solmatia ehm um si un po' accorto del, del mio status non troppo felice, magari cioè, si vede subito io quando non sono felice, ecco perfetto eh, io a quel momento pensavo che mi avrebbe licenziata in tronco perché ho detto Gesù nonostante mi avessi detto hai fatto un buonissimo lavoro io ti abbiamo sganciato lavoro in più così a caso non ti sei mai lamentata hai sempre fatto il lavoro, sei sempre stata indipendente top top top, ho detto che okay, ma quindi che problema c'è, cosa, cosa vuoi da me effettivamente se non sto facendo un buon lavoro lasciami stare quindi mi hanno offerto una promozione mi hanno offerto una promozione e in un, nella posizione che io volevo effettivamente io quando ho fatto il, il colloquio per questa azienda io avevo fatto il colloquio per appunto per questa posizione, non mi hanno presa però comunque eh, la mia capa mi aveva chiamato e mi ha detto guarda non ti abbiamo dato questa posizione però ci sarebbe un'altra offerta che potremmo proporti, bla bla bla magari non è quello che tu vorresti fare perché comunque c'entra con la traduzione ma un po' meno, c'entra più con eh, la parte di business diciamo, eh, che a me interessa zero <ride> perché in quel periodo facevo veramente un lavoro del cazzo avevo accettato lo stesso quindi giustamente anche, anche lo stipendio era molto migliore rispetto al lavoro di prima e adesso appunto mi ha dato questa promozione, mi ha detto se accetti eh, iniziamo subito, ti mettiamo subito in ufficio con tutti gli altri, infatti adesso non sono più sola ma sono con 70.000 persone, non, siamo tipo in 8 nello stesso ufficio quindi c'è più casino, c'è più vita, c'è più eh, meno silenzio ma vabbè... Quindi io ho iniziato questa nuova posizione, ho accettato giustamente e siccome è una posizione che nel mio campo, soprattutto nel campo della traduzione, è una posizione importante ho deciso di rimandare il mio rientro in Europa um, perché insomma va bene tutto, uh, mi manca famiglia, mi mancano gli amici e tutto quanto però io ero molto in ansia di partire per l'Europa senza avere un lavoro già pronto che mi, che mi aspettava Uh, questa cosa mi ha stressato abbastanza parecchio negli ultimi mesi, soprattutto da quando sono tornata dalla luna di miele, che giustamente sei tornata dalle vacanze e sei tipo, ok, quindi next step dovrei trasferirmi no uh, il mio trasferimento era molto serio fate, fate conto che io ho venduto un sacco di cose in casa, ho venduto alcuni mobili che si sono rivelati essere utili in realtà, quindi adesso ho dovuto arrangiarmi, ma mi arrangio sempre, io quindi ho trovato il modo per sistemare anche i danni che ho dovuto fare, quindi diciamo che poche parole, perché ho un bel telato tipo forse già 8 minuti, eh, poche parole, non mi trasferisco quest'estate in Italia, non, tor cioè, non torno in Europa, perché comunque non, torna non sarei tornata in Italia, eh. Cioè, di come me sapete sono sposata con un canadese che purtroppo non sa ancora l'italiano, um, lui vorrebbe trasferirsi a Roma, questo è il suo sogno, cioè il suo sogno da canadese è andare a vivere a Roma, um, però credo che tutti i romani, se qualche romano mi segue, mi diranno no, non farlo, uh, quindi nonostante lui sia molto eccitato di trasferirsi in Europa, lo avrebbe voluto trasferirsi in Italia, eh sì, è il sogno, sogno italiano. <ride> eh, quindi non mi sarei trasferita in Italia, in ogni caso mi sarei trasferita in Europa. Tante domande mi sono state fatte, tipo ma dove andrai? Dove ti trasferirai effettivamente? Torni in Italia. Quindi diciamo che il mio piano era di trasferirmi in Belgio per alcune ragioni che non starò qua a dire per annoiarvi, uh, quindi il mio piano era di trasferirmi in Belgio, credo che il piano sia tuttora questo, a meno che le cose non cambino, <ride> però il piano è tuttora questo di trasferirmi in Belgio, però come ho già detto ho rimandato il mio rientro in Italia, ma molto probabilmente tornerò in Italia quest'estate per le ferie, se hanno pietà di me e mi lasciano partire uh, quando voglio perché essendo anche l'unica straniera che non vede la famiglia, magari gli faccio un po' di pietà, ecco, e magari mi danno le ferie quest'estate, comunque tornerei in Italia a vedere appunto la mia famiglia, perché l'ultima volta che ho visto i miei genitori è stato a settembre quando sono venuti per il mio matrimonio. Eh, e eh, ci sono alcune persone che non vedo da due anni, perché io sono due anni che non torno in Italia, cioè a giugno sono due anni che io non torno in Italia, eh, perché giustamente l'anno scorso, essendoci stato il matrimonio, non sono tornata, e quindi spero di poter tornare in Italia. Uh, anche se per poco, insomma due settimane con le fede che ho um, quindi, quindi questo era solo un video un po' update per farvi capire che se per caso a giugno mi vedete ancora nelle terre canadesi o se per caso a luglio mi vedete in Italia uh, non, non, non, non pensate che io mi sia già trasferita uh, abbiamo già parlato con la padrona di casa che fortunatamente ci lascia fare un contratto di uh, cioè abbiamo firmato un contratto di un anno però lei ci ha detto quando volete partire basta che mi avvisate in tempo e io mi metto alla ricerca dei, delle persone da, uh, da entrare al posto vostro. Uh, quindi diciamo che lei si arrangia con tutta questa parte, il che mi va benissimo, sono molto felice che abbia capito. Uh, quindi diciamo che anche da questo punto di vista mi sento meno stressata del tipo che... All'inizio volevo fare un contratto in sei mesi, quindi fino a fine dicembre, e poi ho detto, sì, ma metti che il primo di dicembre io sono ancora là, che non ho trovato niente, che non ho ancora possibilità di poter tornare in Europa con un lavoro che mi aspetta, cosa faccio? Quindi da una parte sono molto felice, quindi non è detto che io torni a dicembre, ecco, non è detto che io torni a dicembre, magari, tornerei, magari potrei prolungare in ogni caso il, il soggiorno, Uh, appunto per il fatto che vorrei tornare in Europa ma vorrei tornare um, sapendo di avere qualcosa che mi aspetta non deve essere per forza sia io che lui con un lavoro già pronto che ci aspetta ma almeno uno di noi due uh, quindi sì, diciamo che ho rimandato, non ho rimandato la mia, il mio trasloco in Europa i problemi di cui parlavo nel video quindi dico perché lascio il Canada uh, rimangono, cioè ci sono sempre quelli, cioè i problemi con quelli Uh, semplicemente le cose che sono migliorate da questo punto di vista è stato il, il, il, il migliorare la posizione al lavoro che comunque giustamente adesso mi piace molto di più perché eh, ho già fatto la mia prima settimana uh, mi piace molto di più, uh, i ritmi sono molto più veloci, le giornate passano <ride> in, cioè passano veramente velocissime che a un certo punto diciamo, oh, mio dio sono già le 4 oggi oh, su, uh, quindi sono molto più felice al mio attuale, al, uh, sono sempre nella stessa azienda giustamente sempre con gli stessi colleghi che giustamente non ho cambiato niente, ehm uh, però sì, volevo solo e semplicemente fare questo piccolo update perché <ride> ho, ricevuto ho ricevuto queste domande negli ultimi mesi, da quando ho detto che appunto lascio il Canada. Tantissimi hanno detto: oddio ma dove vai, oddio ma perché, oddio ma quando ti trasferisci? eccetera eccetera eccetera. Eh, so che quel video magari l'avrò fatto troppo presto, perché giustamente eh, adesso sono cambiate le cose e adesso mi tocca fare un video di update. Ma allo stesso tempo in quel periodo me la sentivo di dire questa cosa, di parlare appunto del perché voglio lasciare il Canada proprio perché. Può essere facile o può essere un qualcosa di utile a qualcuno che sente le stesse cose, non per forza che vive in Canada, però magari qualcuno che è all'estero, che sente le stesse cose um, e capisce di non essere solo nella situazione, ecco tutto qua. Quindi niente, io chiudo il video qua, uh, appunto se avete altre domande non fatemi. Fatemi i problemi, fatemi le domande che volete, uh, finché non sono troppo troppo personali, rispondo sempre a tutto, non mi è mai capitato che qualcuno invadesse troppo la mia privacy, quindi uh, se avete appunto domande su questo argomento, su qualsiasi cosa, fatemi sapere. Uh, noi ci vediamo, sì, ci vediamo la prossima volta e ciao.